Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video oggi creiamo un cuore shabby una decorazione dal, dal sapore romantico e un po' vintage andiamo ad usare del semplice filo di ferro in questo caso io ho usato eh, questo ma voi se potete sceglietene uno un pochino più spesso eh, tipo quello per il wire che è un pochino più resistente ed è malea più maleabile eh, da creare da lavorare andiamo quindi a avvolgere il nostro filo ehm, creando una sorta di cerchio lo andiamo a avvolgere con la fettuccia bianca che io sono andata a fissare semplicemente cucendola voi potete fissarla anche con la colla a caldo la lunghezza del filo di ferro è a vostra scelta a seconda di quanto volete grande la decorazione andiamo a unire le due estremità come vi sto facendo vedere in modo che rimangano unite Dopodiché andiamo a rotolare bene la fettuccia intorno e a fissare il punto di giuntura con qualche punto di cucito a mano di ago e filo Accertatevi di fissarlo meglio che potete in modo che non scappi e non si apra mentre lo lavoriamo Andiamo a prendere ora il nostro pizzo e eh, tagliamolo a misura del nostro cerchio. Ecco. Prendiamo la misura e andiamo semplicemente a tagliare il pezzo che ci serve. Una volta tagliato l'eccesso di pizzo, andiamo a fissarlo al nostro cerchio. A questo punto, se volete preferite non farlo a forma di cerchio al posto che a forma di cuore, andiamo a fissare il pizzo, come vi sto facendo vedere, con queste mollette. Sono delle mollette che servono per fissare insieme i tessuti nel patchwork e nel kilting, per non far muovere la stoffa, e sono molto pratiche. Tendete, abbiate cura di tendere bene il pizzo in modo che eh, non crei eh, delle grinze siccome io però lo voglio fare a forma di cuore inizio cercando le estremità, piega, piegando le estremità a, a dare la forma proprio del cuore il bello di poter usare questo tipo di mollette è che eh, possiamo toglierle e rimetterle a nostro piacimento se non le avete non preoccupatevi potete usare anche le mollette di legno da bucato l'unica cosa è che il lavoro rimane un pochino più stabile perché ovviamente non sono state create a questo scopo iniziamo a lavorare il filo dandogli la forma che preferiamo Siccome il mio filo è molto morbido, ehm, ho dovuto lavorarlo un attimo di più perché tendeva, come lo toccavo tendeva a spostarsi e a perdere la forma originaria. Per questo che vi ho consigliato un filo un po' più spesso. Se come a me escono le punte delle estremità, con una semplice pinza andate a rigirarle all'interno della fettuccia eh, in modo che eh, non, non vi diano più fastidio continuiamo a lavorare il filo di ferro fino a che non abbiamo ottenuto la forma del cuore che a noi soddisfa ecco fatto non c'è bisogno di essere precisi stendiamo il nostro pizzo di nuovo sopra e andiamo a praticare un taglio eh, nella parte dove si uniscono i due archi per poter tendere e piegare meglio il pizzo proprio come si fa nel cucito con, quando andiamo a cucire i cuori imbottiti iniziamo a piegare il pizzo all'interno, scusatemi mi è arrivato un messaggio e a, fissare, eh, a fissarlo con le mollette dalita patchwork oppure le mollette di legno se non le avete Tendete più che potete il pizzo, perché questo è l'unico momento in cui bisogna prestare attenzione, perché è brutto da vedere se forma delle grinze. Ecco fatto. Adesso andiamo a fissare il pizzo al filo di ferro aggiustate eh, il pizzo in maniera che sia appunto ben teso io sono andata a praticare un taglietto ancora più profondo proprio per tirarlo al meglio e proprio avere l'idea di quello che è la, la parte alta del cuore non vi preoccupate della parte in eccesso che si intravede dietro perché la parte che eccede di pizza andremo poi a tagliarla, a rifilarla con un paio di forbici dopo averli, aver fissato pizza il pizza al nostro filo di ferro prendiamo quindi del filo da ricamo io ho scelto una tonalità sul beige un pochino più scura proprio per creare contrasto come in questo caso e andiamo a cucire arrotolandolo praticamente intorno al filo di ferro in modo da fissare il pizzo partite dalla punta che è più semplice e vi aiuta anche a tendere meglio il pizzo piegatelo in due come vi sto facendo vedere qui e con un semplice nodino alla base del nostro filo andiamo a cucire tutto intorno al filo di ferro la sagoma del cuore in questo modo il pizzo sarà ben teso e fissato. Non c'è bisogno di essere delle grandi esperte eh, di cucito, eh? è proprio si, si entra, si esce con l'ago e si va intorno al filo, molto semplice, semplice. Come vi sto mostrando in, in questo momento. Tiratelo bene, tentate. Eh, l'unica cosa, unica accortezza è tentate di eh, dare la stessa distanza ai punti che date non c'è bisogno di avere una precisione millimetrica però almeno eh, provate a dare la stessa dimensione alcune persone, alcune signore con il feltro eh, per avere una sorta di guida e eh, non sbagliarsi avere dei punti sempre distanti nella stessa maniera si disegnano una linea sul dito praticamente eh, magari tendono come misura ad avere mezzo centimetro loro sul dito si fanno una tacchetta in questo punto e, e la tengono come guida per poter eh, appunto avere i, i punti sempre nella stessa, distanti nella stessa maniera qui non c'è bisogno di tanta precisione però comunque tentate di fare un lavoro uniforme non prestate troppo perché eh, se avete un filo morbido come il mio la forma del cuore tende a spostarsi una volta finito e fissato il nostro lavoro andiamo a rifilare e a tagliare l'eccesso di pizzo con una forbice siccome io sono molto disordinata, purtroppo le forbicine non le ho trovate e mi ritrovo a usare le forbicioni con la zigzag. voi non fateci caso, se avete delle forbicine questo lavoro sicuramente vi riesce molto più semplice andate a tagliare tutto l'eccesso che si intravede sotto sistemate la forma del cuore e rifilate meglio che potete A tagliare tutta questa parte qua, l'unica cortezza che dovete avere è quella di non essere troppo a ridosso della cucitura, lasciate sempre un mezzo centimetro, 4 millimetri, perché altrimenti rischiate che si disca. Se avete le forbicine, come vi dicevo, questo lavoro vi viene più semplice e più, defini più definito, io purtroppo non le ho trovate nel mio caos e quindi sono andata con i forbicioni a zigzag. Ok, a questo punto eh, finiamo di rifinire il cuore, quindi tagliamo le parti che sparano, dovessero sparare troppo, semplicemente andate ad aggiustare eh, con un pochino di filo bianco, in modo che non si veda o comunque in tono al pizzo che avete. Adesso iniziamo a decorare, ovviamente andremo a coprire la parte che si vede più brutta. Io ho scelto un nastro di passamaneria, un piccolo merletto, voi potete prendere il nastro che preferite eh, andiamo semplicemente a piegarlo a metà e eh, a cucire insieme le due estremità in modo proprio da formare una sorta di cappio di anello che è quello che servirà per poi appendere il nostro cuore eh, in casa perché è comunque una decorazione che si appende andiamo poi a fissare la decorazione al nostro cuore sul retro del cuore proprio in prossimità delle due giunture quindi inizialmente fissiamolo con qualche punto di cucito fissiamolo bene e poi con la colla io uso questa qua di prim o prime non so mai com come si chiama ehm, proprio con un goccino di colla andiamo a fissarlo nella parte alta in modo che eh, quando lo appendete non si apre questo tipo di colla per tessuti eh, richiede qualche minuto deve tirare quindi voi iniziate a incollarlo e non vi preoccupate se non si incolla subito come le colle normali perché appunto ha necessità di qualche minuto per tirare e fissarsi prestate un pochino in modo che aderisca il tutto se avete il filo troppo spesso o troppo imbarcato usate una molletta per tenere insieme il lavoro adesso abbiamo creato la base su cui possiamo andare a lavorare io ho deciso di decorarlo con delle rose e delle perle voi potete decorarlo come volete vi mostro velocemente come fare una rosa in stoffa tagliate una striscia di... Eh, io in questo caso ho usato lino grezzo comunque una striscia della stoffa che desiderate eh, usare e semplicemente la arrotolo su se stessa se non siete capaci di fare le rose a mano ehm, non vi preoccupate, in commercio esistono attre tanti attrezzi per poterli realizzare come quelli di Clover oppure eh, potete anche usare quelle fustellate in feltro potete usare eh, sì, la Sizzix, insomma, potete comprarle già fatte eh, di nastro non, non vi preoccupate usate quello che preferite il concetto è questo, io semplicemente arrotolo la stoffa su se stessa, adesso non guardate perché non è precisa, era solo per farvi vedere arrotola la stoffa su se stessa creando questa sorta di fiore um, la base l'abbiamo creata lascio a voi la fantasia per finire di decorarla, vi mostro alla fine semplicemente uh, come l'ho decorata io io sono andata ad arricchirlo con delle perle, ho attaccato delle rose, sono andata a nascondere il punto di giuntura perché ovviamente è la parte meno bella e eh, ho decorato a mia fantasia usando appunto questo, questo lino grezzo. Voi potete farlo come preferite e niente, vi lascio la foto alla fine eh, di come ho decorato io il cuore. Se lo realizzate fatemi vedere come, come l'avete decorato, se l'avete arricchito in maniera diversa eh, questo, questa decorazione potete appenderla in casa, potete spizzarci sopra del profumo per tessuti in modo da renderla eh, per profumare l'ambiente oppure potete usarla eh, come porta orecchini sfruttando i buchetti del pizzo stesso e niente, questo è quanto spero che questo progetto vi sia piaciuto vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video ciao!